Ok, centrifuga rapida, modalità ecologica, temperatura, e ci siamo. Mm, forse no, ma andrà bene così. Beh, alla fine non è stato poi così difficile, alla faccia di Crep. Ehi hey, Crep, senti? Non oh, parlare! Di... Ti avevo detto di non provare ad usare la lavatrice! È accaduto tutto così velocemente! Cioè, può capitare! Hai distrutto tre lavatrici nell'ultimo mese! Svergognato! Crap, <susurra> eh. che belli nuovi guanti! <susurra> mm. Quindi, niente vestiti? Mm. Mm. Bene, allora mentre Crep ripara danni, io vado a caccia. Aspetta, da quando è che vai a caccia? Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare Mammut? Ah.